E possiamo scusare la parola e scrutandola vedere la tua volontà per Cristo Nostro Signore, Amen. Eh, ho visto che sei il mio amico da secoli, Padre eh, è di quelle zone lì. Campo è vissuto anche lui, io sono Campo Sapiero, siamo proprio rincontrati stamattina, eh? oh, sorelle mie, io avevo anche preparato un'umilia su sui sì, 6 sì, a 7, dopo ho visto, no, ho un po', no, po l'impressione che non funziona, non, sento che grido, non è che gridano da una parte. Sono ricordato che ieri uno mi aveva detto, l'operaio, che c'era Sant'Ermato, era Sant'Ermano, dico, che ho cercato dappertutto cosa stavate dicendo in Germania dico, sarà la settimana prima, no, e forse la settimana dopo, no, queste sono le lodi, dico, l'impressione, e eh, vabbè, dico, io intanto vado avanti, e effettivamente la lettura di oggi, la prima, era quella lettura di Isaia, vi ho detto che, bene, l'idea di presentarvi qualche spunto sui profeti, proprio perché stiamo, leggendo oh, Isaia, stiamo leggendo i profeti, ecco. Allora, proviamo a leggere il capitolo 7, dice, perché è importante questo capitolo 7? Perché contiene eh, forse alcuni versetti che credo saranno forse quelli più studiati e ristudiati da tutti eh, durante, durante i secoli, cioè, eh, contiene i versetti da 10 e 14 cioè dove si parla dell'Emmanuele, chi Emanuele? Chiesto Emanuele eh? E allora è importante vedere, sorelle mie, come il profeta vive in un tempo e in una storia, perché il discernimento si ha nel mio tempo e in una storia, chiaro che si può avere anche discernimento sulle idee, ma sulla verità o l'accetti o non l'accetti, no? Il discernimento si ha, ma adesso, oggi, qual è la verità per me oggi, no? che Uh, cambi la verità, ma dico che cosa ne vuol dire oggi il Signore, questo è il discernimento, oggi, eh, oh, eh, oggi, stamattina vi, vi parlavo, venivo vi eh, mette tenendo presenti questi pastori, che sono erano martiri, della, del dono pastorale, quando abbiamo una chiamata, la chiamata non è, eh, dice, ah, adesso sono qua tra me e te Gesù, tutto, papà, mamma, donne, sorelle, io e te soli, no, io e te per, c'è sempre una chiamata pastorale, che hai delle persone che sono legate a te, alcune anche le vedi, le tocchi, le baci, altre no, sono lontane, hai una, una chiamata pastorale, questa è la missione, ciascuno di noi ha una chiamata pastorale, di essere un pastore o una pastora, come? Pensate, Santa Teresina ne aveva una, una miriade di sette, non li conosceva, però era una pastora, sta bambina, sta ragazzetta, una pastora veramente. Perché, eh? Quindi vuol dire che il Signore eh, vuole eh, che io l'aiuti, so, non è che lui abbia bisogno di me. Cioè, tenete presente che il Signore ha già fatto tutto, eh? non è che dice 0,0,0,1 lo do a Son Angela, no, niente, ha già fatto tutto, capito? Però noi adesso siamo il suo corpo, dice Beata Elisabetta della Tenerità, siamo una continuazione del suo, della sua incarnazione. Adesso la sua incarnazione sei tu, hai capito? Sono io? Ecco, in questo senso c'è una chiamata anche pastorale. Allora, è, è bello rivedere l'esperienza di questi uomini. Dell'Antico testamento e eh, ripeto che quello che è eh, fondamentale, il segreto di questi uomini non è tanto la loro qualità, il modo di parlare alle volte debole, alle volte forte, che su io ma è che avevano in mano un dono che non era loro, che era la parola come anche noi abbiamo in mano un dono che è la parola e la parola è efficace, Vi ricordate anche San Paolo, nella prima lettera del Nuovo Testamento, se volete, primo scritto, eh, nelle prima lettera di Saronicesi, dice, siamo, eh, dice eh, «Voi avete, ringrazio Dio eh, che, perché avete accolto la, la parola, la mia parola, non quale parola di uomini, ma come parola di Dio che opera in voi che credete». Anche le, la parola dell'Apostolo sono parole che operano, non è che adesso voi parlate dove avete quelle possibilità che avete di parlare eh? dice Ma sono stata brava, oh che testa che ho, no tu no <ride> la parola del Signore e dopo è lui che, che funziona capito? e con umiltà, insomma quindi sono brava bravo, l'ho ficcata una polpetta giusta tanto <ride> C'era un mio amico che dice: Io ho fatto un carino, faccio e l'ho buttato all'osso Allora, leggiamo questo testo, eh, già vi accennavo che era, in eh, siamo Isaia 7, eh? Isaia 7. Allora perché incomincio da, Isa da Isaia 1? Per farvi capire eh, il messaggio concreto di questo Emanuele. Nei giorni di Akkas, figli di Jotam, siamo nel 735 più o meno, eh? avanti Cristo, figli di Uzzi re di Giuda, attenti qua, re Zin, re di Aram, e Pechac, figlio di Romelia, re di Israele, marciarono contro Israele per nuove guerre. Quindi siamo in un periodo, sta per arrivare, stanno per arrivare due eserciti a, a Gerusalemme. Qual era l'infezione di questi due Sì, I re di Aram sono i siriani, quelli di Arame, gli Aramei e Pekaz era il re di, eh, di Samaria, quindi era un ebreo. Quindi abbiamo due re, un pagano e un ebreo, contro un altro re ebreo, che è Akaz, che è il re di Gerusalemme. Perché vogliono andare contro Gerusalemme, contro Akaz? Perché nei loro piani, era quello di formare una coalizione contro quel famoso re di cui vi parlavo ieri, che si chiama Tigrat Pileser III, che era una specie di Hitler di quei tempi, che voleva allargarsi verso occidente e quindi mangiare uno alla volta tutti gli staterelli. Gli hanno detto: Se stiamo da soli, si mangia, mettiamo e squalifichiamoci e andiamo all'attacco, magari con l'aiuto dell'Egitto. Alcalz re di Gerusalemme non pensava di partecipare a questa coalizione e nella sua intenzione era invece il contrario. Io invece sai cosa faccio? Mi alleo col nemico, mi alleo con Tigret Pileser III, così. Ma questo era un segreto, non era ancora, non era ancora rivelato chiaramente. Ecco. Quindi tenete presente questa situazione. Adesso vediamo un po' cosa succede. Eh, marciarono per muovere ma non riuscirono a espugnarla vuol dire che hanno, non sono riusciti adesso perlomeno questa è la, la, la, la, la sintesi eh, storica che fa fu dunque annunziato alla casa di Davide quindi fu annunciato alla casa di Davide quindi al re e, e quindi alla corte gli animei si sono accampati in Efraim accampati in Efraim cioè Efraim nel nord sono già accampati, sono già arrivati, sono già arrivati. Allora il cuore della, di Gakkas eh, eh, e il cuore del popolo si agitarono. cioè cominciano ad avere paura, paura del nemico, vedete, sono come chiusi dentro, sono le esperienze che eh, umanamente noi facciamo e spiritualmente soprattutto, quello della, di sentirsi chiusi e attaccati dall'esterno hanno paura, perché si sono, il nemico è accampato, è alla porte. Allora, eh, eh, dico, si, si, allora il suo cuore, il cuore del suo cuore, si agitarono, come si agitano i rami del bosco per il vento. A questo punto, tenete presente, quindi c'è un popolo chiuso, pieno di paura, arriva la, la parola del profeta, quindi la, la, sempre la parola del, del nostra, la parola profetica, anche il, il dono pastorale che abbiamo, è un dono di dire una parola, una buona notizia a uno che è chiuso dentro per paura, per paura di morire, uno si chiude dentro. Il Signore disse a Isaia, vai incontro ad Acasa, tu e tuo figlio Shear Yassuv, fino al termine della, della del canale della piscina superiore sulla strada del campo della lavandaio quindi vedete la geografia come il Signore quando ci parla se voi vi ricordate il momento della vocazione alcune volte forse era sempre che avevi sempre questa idea oppure hai un giorno particolare un luogo particolare un incontro particolare con una persona un incontro uh, un ritiro che hai fatto Cioè, hai un posto dove hai sentito questa buona notizia dice parti, vai, muovati eh? il Signore dice a Isaia va incontro ad Akaz tu e tuo figlio e poi va e porta il suo figlio letto Shear Yashuv, Shear vuol dire un resto Yashuv ritornerà quindi è una, eh, si presentava con, non soltanto con delle parole ma anche con dei, con dei gesti, con dei segni che potevano dare Fiducia a questo giovane re. Era un ragazzotto, però era un testone. Pensava di cavarsela da, sola. da solo. Tu gli dirai: fa attenzione, sta tranquillo. Vedete la parola ti calma. Eh? Nella tranquillità, e nella calma, vi ricordate, sta la vostra salvezza. È conversione ed è, è, è ancora Isaia che lo dice. Nella tranquillità, nella calma, sta la vostra salvezza. Sta tranquillo, non temere, il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di grigioni fumose. È interessante guardate lì, guardare la nostra vita, c'è un certi momenti, dice, uh, non ce la faccio, qua rabanza tutto fuoco, blusa qua. <ride> non so che impressione avete avuto quando il <ride> qua brucia adesso, sa che adesso attacca là, adesso mi brucia il cotto e tutto. <ride> Eh, cosa ha fatto? Tutto scappo. è eh, la sensazione, no? Che è eh, essere oppressa. È oppressa. Dice, calma, calma, donna. Eh? E come l'angelo è arrivata, calma, calma, sta tranquillo, non temere, il tuo cuore non si abbarga per quei due tizioni, avanti di tizioni fumosi. Già, di vedi che sono, il, il, il, il, il, il già tutto vedi, che ormai non sono più neanche, non c'è più neanche fuoco, sono soltanto fumo. È soltanto fumo ormai, è usato tutto eh? per la collera di rezi, degli aramei, figli di Romelia. Quindi non ti abbattere, e dei figli di Romelia, cioè non, ti aver, non aver paura per questi due re: l'erede re di Assiria e l'erede, di perché? Ah, gli Aramei Efrem, i figli di Romelia, hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo, accoppiamolo. E vi metteremo come re il figlio di Tabel. Quindi vi metteremo come re il figlio di Tabel. Tabel era un ragazzo, un giovane pagano. Eh, e volevano mettere lui al suo posto. Questo Tabel pagano eh, avrebbe eh, accettato di. Eh, di eh, condurre i suoi soldati assieme al re di Assiri, al re di Siria e al re di, eh, di Samaria contro gli Assiri, contro Tegall-Pizzeri. Questa era l'idea. Ma tenete presente che c'era una parola che il Signore aveva detto da tempo, dal tempo di Davide, che ci sarebbe sempre stata una lampada, cioè un discendente di Davide nella, uh, nel trono di Gerusalemme, c'era un, un oracolo messianico, quindi questa idea andava contro la volontà del Signore, chiarissima, che ha detto ci sarà sempre un discendente, loro volevano mettere un pagano, eh? Eh, pensavano di metterlo, Dice, e dicevano sta calma, questo non sarà, non succederà, perché questa è l'intenzione che hanno loro, ma è un'intenzione che va contro la volontà di Dio. Così dice il Signore, ciò non avverrà, ciò non sarà, perché la mia parola rimane. E poi eh, eh, sta dicendo, e eh, chi è veramente il re di Gerusalemme? Chi comanda Gerusalemme? Sono io, sono io, e io ho, il, eh, ho, messo, ho messo questo re. Non si vede direttamente, ma è, è, è, è la... Il seguito, l'implicito perché capitale di Arma è Damasco, chiaro Capi, capo di Damasco è Rezzi, capitale di Efremo è Samaria, capo di Samaria è di E non dice, ma è, è il senso, è allora capo di capitale di Giuda è Gerusalemme e capo di, eh, di Gerusalemme è Akas, e il Signore ho messo Akas. Non aver paura, ti ho messo io. però dopo c'è un versetto. Che è come una perché spesso eh, eh, succede quello che succede anche a voi: fate la scrutatio, magari aggiungete una parola e dopo eh, la, la vedete in parte nella vostra Bibbia la scrutatio che hai fatto vent'anni fa, e guarda cosa ho detto quella volta. Ecco, e così una scrutatio è, è rimasta dentro ancora 65 anni: Efrem ci sarà di essere un popolo, cioè dopo tanti anni. Eh, uno ha detto queste parole sono proprio vere guarda abbiamo visto che però la parola di Isaia che è per noi oggi è quella del 9b ma se non crederete non avrete stabilità cioè hai due possibilità la possibilità di credere e di fidarsi del Signore e di fidarsi della parola del Signore che il Signore allora se tu ti fidi lui è il tuo alleato è lui ti difenderà oppure di dubitare e non avrai stabilità, questa è la possibilità che ha davanti e questo giovane, lui come uomo dice beh avrei anche ragione forse ma, come profeta ma io mi fido più, no? mi fido più dei miei progetti di, di, di, di politico e vedete sono problemi che abbiamo noi e, e lui dice ma bisogna contare i soldi sono soldi 2 più 2 fa 4, quello stai dicendo? Cioè, Vediamo adesso in un secondo momento, molto probabilmente, quindi queste parole le ha dette in una circostanza particolare, ci sono i due re che stanno arrivando a Gerusalemme, ancora non l'hanno presa, non sono riusciti, dopo disse anche, e, e, e poi dice dove incontra Arcas al termine del canale della piscina superiore sulla strada del campo dell'Avandaio, quindi nella zona, nella zona eh, sud, diciamo di, di Gerusalemme, nella zona sud, lì dove il re Acca cercava di, di, eh, di difendere l'acqua perché il problema in antichità, come facevi a prendere soprattutto Gerusalemme? Praticamente, Gerusalemme era quasi imprendibile eh, perché era costruita su uno sperone, uno sperone quindi di qua non riesce a prenderla sulla città e l'unica possibilità è nella parte del nord ma lì potevano benissimo con le mura difendersi, eh? difendersi, buttare sul pietre sulla testa di chi, di chi si avvicinava, non era facile prendere Gerusalemme. Ecco. Allora, eh, eh, Dicevo, l'unica possibilità di prendere una città era quella di scoprire dove stava l'acqua e lasciare morire di acqua, di, di sete, se riuscivo, perché a volte può anche piovere, no? Eh, ecco. Ma soprattutto per fame, eh? per fame, perché se non avevo chiusi, possono stare due o tre anni, quarto anno non moriva, non c'era più niente da mangiare. Ecco. Allora però il problema era anche dell'acqua. Allora lui stava guarda, osservando come nascondere l'acqua. Per esempio, se non crederete, non avrete stabilità. Allora tenete presente che eh, cosa significa anche eh, non avrete stabilità. Il bello è che nell'ebraico nell queste due parole, si assumono, hanno le stesse radicali. Eh? Ma di eh, il lo te a a meno chi lo te meno, sentite, no? Eh, che vuol dire? Il credere vuol dire avere stabilità. Amen vuol dire stare in un luogo solido. Un luogo solido, non qua, non sai, non nella, nella merma, non sai. Eh, eh hai messo i miei piedi sulla roccia finalmente, no? Ho sperato, ho sperato, hai messo, non sei là, in dubbio, sempre in dubbio, sono chiamata, non sono chiamata, go sbagliando, non sbagliando, no, sei i piedi sulla roccia, sei là, sulla roccia di Gesù Cristo. Allora, vediamo, e se invece non li metti su questa roccia, sei sempre in dubbio, sei sempre in dubbio, vediamo un pochino. Il Signore parlò ancora ad Acre, sì, in un altro momento, probabilmente alla... nella resa, chiedi un segno dal Signore, tuo Dio dal profondo degli inferi, oppure la sua in alto. Evidentemente, vedete come il Signore è buono, vedi questo ragazzotto che eh, ha l'idea di, di già mettersi d'accordo con gli asiri e non vuole ascoltare, non vuole ascoltare Isaia, ma il Signore non gli dice Vabbè, non gli dice, gli, dà, gli dice ti do anche un segno alle allora, volte il Signore proprio si spacca anche la testa, ti dà dei segni, dice ma no, non basta solo le parole che dice la dicevano. Ti dà il segni Ecco. E, e, e, e chiede un segno dal, dal Signore dal, dal profondo degli inferi oppure in alto, cioè chiede un segno di quei potenti, dal profondo inferi il del segno della morte. Vi ricordate il segno di Giona, no? Che vince, cioè il Signore gli fa vincere la morte perché lo butta fuori da, dalla panza del seppe, del, del, del, del, della balena. Ecco. Allora, e, e, oppure dall'alto che è il, il dono della manna, cioè chiedi una roba seria eh, al signore, in modo che non puoi dire: va, Non è vero, va, forse, forse è un caso, no? Che sia un segno sul serio. Chiedi, ma casa dice: Io chiedo un segno, e eh, il signore me lo dà. E allora che cosa devo fare? E allora devo obbedire al Signore, ma io ho un altro progetto. Capito? Succede questo. Per carità non parlarmi, perché sai che ha ragione la superiore, ma non sta a dire niente, no? tanto io ho già il mio progetto. Eh? Allora dice, ma Acas se rispose, sembra oh, sembro un santo, guardate, non chiederò, non <ride> voglio tentare il Signore, io mai no? chiedo i segni, no, no, non abbiamo detto che nella il nostro popolo nel deserto ha mormorato, hanno mormorato, hanno, hanno, hanno, eh, hanno chiesto segni, no? Non chiedere segni, eh e allora io non voglio essere, ma non è vero guardate questo, che non si possa chiedere segni, il re poteva chiedere segni, il re aveva il privilegio di chiedere segni, Chiedi a me ti darò, vedi, il, il Salmo 2, ve lo ricordate, chiedi a me ti darò in possesso le segni. Cioè lui poteva, e per sé non è vero che non poteva chiedere segni. Lui, come re, poteva chiedere segni, ha finto, vedete, santità, ha eh? finto santità. Perché? Perché aveva i suoi progetti e non voleva, per carità. Che dopo, eh, tutti quanti dicono: guarda, ti ha dato anche un segno e devi obbedire al Signore. No, no, non voglio. Sembro un santo, mi sembra, è meglio che io sembri un santo e faccia le mie, le mie cose, ecco. Questo è l'atteggiamento di Akas. Notate, sorelle, guardate Akas. Pensate, voi che siete delicate, pensate già a, a Giuseppe, no? Il rapporto Akas-Giuseppe. Akas e Giuseppe, eh? -Giuseppe eh? anche lui ha questi, eh? ascoltate. San Giuseppe, vuol dire non chiederò, non vuole tentare il Signore, allora Isaia disse, ascoltate casa di Davide, non vi basta di stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche la pazienza del mio Dio? Dice, ma guarda proprio, eh, niente, mi stai proprio, stai proprio staccando, stancando gli uomini e anche Dio, però Dio non si stanca, guardate la stranezza, eh? la stranezza, vi ho detto, eh, abbiamo visto anche Isaia, eh, il problema strano della, che abbiamo noi con Dio, è questo che lui, anche quando noi lo tradiamo, anche quando noi fingiamo, non so cosa le conveniamo, e lui non muore non ti muore, ti do ancora, guarda, non lo vuoi. E sei un sul conte, dice l'altro, no? E io ti do, te lo do ancora, nonostante che tu non voglia, ti do il segno, guarda. Ti do il segno, qual è il segno? Pertanto, uno dice, guardate il perché, no? potrebbe dire, adesso arriva la punizione. No, non ti do la punizione, ti do un segno, guarda, che è il segno più bello. Eh. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno, non lo chiedi, non lo vuoi, e ho capito perché non lo vuoi, perché non vuoi eh, abbandonare i tuoi progetti, ma io ti do un segno. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno, ecco la Vergine concepirà e partorerà un figlio che chiamerà Emanuele. Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a regettare il male e a scegliere il bene, poiché prima ancora che il bimbo impari a regettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonato il paese di cui teme i due re. Allora tenete presente il contesto storico per capire il primo senso di questo. Eh, ed è un senso che dopo è stato approfondito e approfondito e approfondito finché arriva Matteo e dice ma guarda chi è questo Emanuele? Eccolo qua, è, è questo bambino che nasce dalla Vergine Maria. Ma vediamo in concreto che parola, come era un segno di speranza che doveva aiutare la fede di questo uomo o, e, e di Gerusalemme, in quel momento lì, vi ho detto sono due re che stanno attaccando, fra poco arrivano a Gerusalemme, lui dice ti do un segno, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e chiamerà Emanuele, tenete presente che il termine Vergine traduce il, il, il, il partenos della, della, della, della, della traduzione greca, ma eh, originariamente la parola era Alma, mm. Alma Redentori Smarter, no? Alma, l'Alma. Alma che vuol dire una giovane donna, che può anche essere vergine, ma una giovane donna. e Una giovane donna concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Allora, chi è questo Emanuele? Questa giovane donna la conoscono tutti perché è, parla la, non una, ma la, quindi vuol dire che già la conoscevano, la conoscevano. Era la resina. La resina, che avrà un figlio, avrà un figlio che vuol dire? Qual era la, il, la, la parola di salvezza che ha dato il Signore a Davide? Che sempre ci sarebbe stato un figlio di Davide nella reggia di Gerusalemme. Un figlio di Davide, la discendenza, un messia, un messia. Qual era il progetto dei due re del nord? Quello di, di andare a Gerusalemme. E spodestare, spodestare il re e mettere un pagano, No, continue, la, la profezia dice no, continuerà questa dinastia, continuerà non aver paura. Ecco, guarda, la, la, la, la regina avrà un figlio, un figlio che ha un nome strano, eh, non si usava dare un nome a, a Emanuele in quel tempo. E già in questo Nome Emanuele vuol dire Dio con noi, già questo nome è misterioso, è tutto da sfruttare. Chi è questo figlio? E eh, allora mangerà panna e miele finché non imparerà a recitare il male, sono tutte immagini anche poetiche, mangerà panna e miele finché non imparerà a recitare il male e scegliere il bene, cioè finché arriva, quindi è un tempo può essere pensato un tempo di difficoltà, un tempo anche eh, di prosperità, comunque sono, sta parlando di alcuni anni, dopo due o tre anni, prima ancora che il bambino impari a risetare il male a scegliere il bene, ecco nasce questo bambino eh, e prima ancora che diventi grandicello, dopo due o tre anni, prima che impari a risetare il male scegliere il bene. Qual è la promessa? Sarà abbandonato il paese di cui temi due re, cioè di chi sono i paesi: paese, i due re, uno era il re di Siria e l'altro era di uno di Siria, quindi re di Damasco, l'altro era il re di, di, di, eh, di, di Samaria. Allora dice, Non aver paura, questi due re vogliono, vogliono scodestarti, vogliono mettere un re pagano. No, guarda. Invece il Signore ti darà un figlio e vedrai fra due o tre anni come questi due regni saranno, eh, saranno oh, svuotati, se vuoi dire, di fatti, eh, arriveranno gli assiri. e gli assiri deportano, sì, i Siriani deportano sia eh, almeno parte l'inizio del, del Regno del Nord. Ecco quindi il, il messaggio in questo momento era un messaggio storico, concreto dice non aver paura, tu hai, hai intenzione di collegarti con la Siria no, sta calmo, sta calmo, vedrai che il, Signore, che, che il Signore invece sarà fedele e tu non vuoi, nonostante che tu non vuoi, vedrai che succederà proprio così eh? succederà proprio così, però attenti che cosa, che cosa si aggiunge dopo eh? gli effetti, vedete? Ma se non crederete non avrete stabilità, eh, non avrete stabilità. Quindi eh, succederà, dopo il versetto 17, è come una giunta dove, che realizza, che spiega anche che questo significa non hai stabilità. Il Signore ti dà questo messaggio, messaggio di salvezza, vedrai che ti però, visto che tu continui a non credere, che cosa succederà? Non avrai però stabilità. Eh? Non avrai stabilità perché manderà anche su di te eh? qualche anno dopo, ma sì, una trentina d'anni dopo, e quindi sono riletture che fa, che fa o, il, o Isaia stessa, o i suoi discepoli, che fa effettivamente: eh? il Signore manderà su di te, sul tuo popolo, sulla casa di tuo padre, giorni di quali non vennero da quando Efeso si staccò da Giuda, manderà i re di Assiria e di fatti anche su Gerusalemme il Signore manda la Siria e siamo nel, nel 701 con Sennacherib, no? Sennacherib che attorna la città, manderà i re di Assiria, ma anche nel 701 eh, il Signore proteggerà, proteggerà. Il suo popolo, perché in quel momento c'è ancora Isaia che prega, e siamo al tempo di, di Ezechia, di questo Emanuele. Allora, no, non è un testo così semplice, eh. vi ho detto, che il modo più, più, più vero per capire questo è, è situarlo nel tempo. È un messaggio per il tempo, per quel tempo lì, per cui tre per quegli anni 731, 735, 33 È un messaggio di salvezza, dice non ti preoccupare, però tieni presente che se tu perseveri nella tua mancanza di fede, allora vedrai che non avrai stabilità. Il Signore manderà la re di Asilia, e lo manderà anche il re di Asilia. Adesso vediamo, sorelle mie, questo era un messaggio. Eh? Come mai scritto qui la Vergine? concepirà e partiderà un figlio, vuol dire una rilettura, è avvenuta dopo, fatta dagli ebrei stessi la Vergine, non una rilettura cristiana, la Vergine concepirà e partiderà il figlio. Questo messaggio di salvezza in un tempo così difficile è un messaggio di salvezza messo, dato anche a un cuore duro come Acas deve aver colpito sia la gente ma soprattutto anche il profeta Isaia stesso perché dice queste sono le parole che mi ha detto di dire e allora quando Isaia vede che il re non ascolta il re non ascolta, eh, il re non ascolta eh, che eh, eh, le cose vanno sempre peggio allora dice "incomincia a tacere e si chiude in monastero eh, anche lui va in monastero eh. Dì, guardate il eh, capitolo ottavo no? eh, dite, il signore mi disse prenditi una gran tavoletta e scriviti con caratteri ordinari a Macher Salar Haspaz eh, che è il nome di un, un figlio suo eh, è il nome di un figlio suo e chiamalo Macher Salar Haspaz chiamalo un figlio il signore mi disse chiamalo eh, va bene e eh, e, già, e, e dopo più avanti dice si chiuda questa testimonianza eh, versetto 16 eh, si chiuda questa testimonianza si sigilli questa rivelazione nel cuore dei miei discepoli io ho fiducia nel signore che ha nascosto il volto alla casa di giacobbe e spero in lui ecco io e i miei figli che il Signore mi ha dato siamo segni e presagi per Israele da parte del Signore degli eserciti che ha bisogno sul... guardate il segno è e quello che vedete voi cioè la, la vita monacale la vita religiosa soprattutto è una comunità di contrasto per... Per... Per... Che... <coughs> comunità di contrasto cioè, cioè, cioè no, non ci adattiamo a tutto è il fatto che, beh io sono vestito Beh, io vado sempre vestito così anch'io, no? ma sono un po' strano, no? <ride> anche lui, per dire, ma già questo è un segno, cioè il contrasto, non per dire sono meglio, ma dice, guardate ragazzi che c'è un altro modo di vedere le cose, c'è un altro modo di vedere la realtà, la realtà vista con l'occhio di Dio, con l'occhio del profeta, è una realtà molto più profonda, questa è la comunità di contrasto, allora... Questo, visto che non lo ascoltiamo, ci attacciamo e siamo, siamo qui nel silenzio, io e il mio gruppo di eh, eh, discepoli, siamo, ci fidiamo del Signore. Dopo parlerà più avanti. Ecco, io vi faccio vedere adesso come questo stesso oracolo sia stato scrutato, eh, attraverso come fate voi nella meditazione, l'ha scrutato. Guardate il capitolo 9. eh? In un altro momento della storia, eh, forse qualche anno dopo, ma comunque, o eh, da Isaia o dai suoi discepoli. Comunque è un oracolo che era vivo, non era lasciato. Ma che cosa vuol dire eh, una vergine concepirà un figlio, oppure la giovane avrà? Si chiamerà Emanuele. Questa storia dell'Emanuele. Eh. In passato, guardate, alla, alla fine di del capitolo ottavo, umiliò la terra di Zabulon e la terra di Nefte, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare. Oltre il Giordano, la curva di Guil, curva di e Galil Galilea e della Galilea degli delle genti, il popolo che camminava nelle tenebre, vide una gran luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse, hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia giuiscono davanti a te come si giuisce quando si miete e come si giuisce quando si spartisce la preda. Cioè, eh, vedete, il, questo messaggio è un messaggio eh, che ha fecondato eh, Israele e anche nel cuore dei, dei suoi discepoli, studiandolo e ristudiandolo, dice, ma questo è un messaggio di vita, è vero, è vero che che gli assili sono arrivati, hanno portato via un po' di, di gente, hanno portato ma, ma non, è, non è tutto, non è tutto, c'è ancora una speranza. Ecco, hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, Giuriscono davanti a te come si, si così, quando si mette, quando si giuisce, quando si spartisce la preda, poiché il gioco che gli pesava e la sbarra, delle sue spalle, il bastone del suo aguzzino è spezzato come il tempo di Maria è tempi di Giudici eh? poiché, tempo di poiché ogni calzatura di soldato nella mischia ogni mantello manchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca dal fuoco eh? vedete eh, eh, come sono immagini televisive eh, vedi soltanto dei, degli scarponi e dei mantelli per terra per dire che la guerra è finita, no? Scarponi bruciati, mantelli pieni di sangue bruciati e eh? sca il fuoco vi devo dire che la guerra è finita ma perché? perché un bambino, ecco eh, che è sto Emanuele vedete già approfondiscono i discepoli approfondisce Isaia stesso oh. ma un bambino, perché un bambino è nato per noi ci è stato, ci è stato dato un figlio sulle sue spalle è il segno della sovranità e tenete presente i nomi che ha questo bambino. Non è soltanto il figlio di Acca ezechia. Consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Ci cioè, sono dei nomi che vanno bene a un uomo, ma altri no. Eh? Consigliere va bene, va bene, consigliere, ma è ammirabile. Dio potere, Padre per sempre e Principe della pace, sono, tutti, sono tutte espressioni che fanno pensare, eh, che fanno pensare a, a un bambino straordinario. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide, sul suo regno, che gli viene a consolidare, a rafforzare con il diritto e la giustizia ora e sempre. Questo farà lo zero del Signore dell'Esercito. Quindi, vedete. Sul trono di Davide eh, ci sarà questo, questo figlio straordinario, consigliere nome di Dio Cutes, chi è? Eh, allora andiamo a vedere. Eh, per sempre la domanda è: quando scruti, Perché non capisci, no? Eh, se tu hai già capito, c'è cioè fatto, sono già e fai un pisolino, <ride> non so succede, fai un pisolino e suonerà la campanella e vado avanti. Se invece dice ma non ho ancora, cosa mi vuoi dire se non ho avanti? Cosa mi vuoi dire e vai avanti? No, succede così quando fai una vera scrutaggi, non, non sei tranquilla, dice no, c'è qualcosa che ancora non mi hai detto Gesù e io sfrutto il Va bene, guardate, allora al capitolo 11, eh, ritroviamo, eh, ancora bambino, oh, vedete. <ride> un germoglio spunterà dal tronco degli esse, un virgulto germoglierà delle sue visi. su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore si compiacerà del timore del Signore allora adesso l'immagine e dopo vedremo il bambino l'immagine germoglio del tronco di esse tenete presente I.S. è il papà di davide e questo tronco di esse questo albero di esse è soltanto un tronco perché si è spezzato molto probabilmente allora siamo in periodi di grande sofferenza quindi vi ho detto che queste profezie sono profezie che vengono lette e rilette, sono parole che sono parole di vita per generazioni e generazioni, quindi come è, è parola di vita per noi, molto probabilmente questa parola dell'Emanuele dell è stata sfruttata in un tempo di grande, di grande sofferenza, quando eh, sembrava che la, la casa da fosse troncata. Eh, allora una, un profeta, chiamiamolo, si chiamano questi profeti, profeti tradenti, un profeta che dopo ha scritto perché il libro di Isaia è, è come la basilica di Sant'Antonio, se siete stati a Padova, no, è, è stata costruita nel 300, 300 c'è cioè qualche eh, robetta anche antica nel 200, no? ma e dopo si è bruciata nel 400 e dopo nel Cinquecento è stata tutta ricostruita e avanti. Ma ci sono delle, delle realtà che vanno dal 200 fino al Novecento quando Annigoni ha pitturato in fondo la, la noce di Sant'Antonio, ha fatto delle bellissime pitture. Si vede che voleva mettere il suo marco il grande pittore Annigoni, anche la, quindi, o, o anche la cappella delle, delle eh, delle confessioni ecco eh, la stessa cosa possiamo dire è eh, per il libro di Isaia che è sempre lo stesso libro però è stato scrutato e riscrutato e ogni eh, generazione sentiva che era una parola per sé e dopo questa parola era parola di Dio ispirata veniva scritta nel testo allora rileggiamo in un periodo di grande sofferenza eh, Qual è lo sfondo in cui questo profeta vede eh, eh, questo germoglio? E dice, un po', prima gli ultimi versetti del capitolo 10, provate a vedere che c'è uno sfondo, che siamo dopo un uragano. No? Una specie di uragano che porta via, qua vi porta via tutti, tutto il vostro giardino, vai là fuori, non vedi più niente, dove io e ciascuno di voi avrà un albero, immagino qualcosa, questo è il mio, cioè, questo è altro, no ti mette il timbro qua, tac, lo fai. Ho preso anch'io, ho detto è la noce di Sant'Antonio, ma poverino. E adesso sta due giorni senza acqua, non so, poi non so se bisogna darne o non bisogna quando uno è ignorante va, dice, hai? E, e, e, non è contento lì. comunque vediamo se sopravvive eh. allora va, va dopo un uragano questo profeta fa un giro e vede tutti questi tronchi per terra e poi rimane stupito dal fatto guarda il tronco di Iese dove sta l'albero di Iese rotto però lo guarda bene e vede che da questo tronco sta spuntando un germoglio. Questo è interessante, no? Sta spuntando un germoglio e sento un venticello qua, uno, dei quattro venti, un venticello che spira su questo germoglio. Questa è l'immagine, c'è cioè, ormai il silenzio dopo la tempesta, no? E va a guardare, c'è eh, finito tutto. Ma come è finito tutto? Vedi che c'è un germoglio, sta crescendo. Ecco, allora, il profeta dice un germoglio spunta, spunterà dal tronco di Esse, cioè la casa di Davide è troncata ma no, c'è qualcosa di nuovo che sta crescendo un germoglio tenete presente che il germoglio si dice Nezzer eh? e eh, Nazaret deriva proprio da Nezer, dal, dal germoglio Nazareth molto probabilmente è un, è un villaggio che è nato nel Bastante di recente, non è antichismo, sarà nel secondo secolo a.C. un gruppo, un gruppo di, eh, di cristiani legati al Nezer, il Nezer è legato a questo messia e i nazareni diciamo, no? vedete che gli ebrei adesso a noi si chiamano Nozeri, io sono un cristiano, Nozeri, e quelli del Virgulto, eh? Virgulto e quindi la casa di Giuseppe, eh, era una casa che probabilmente aveva fatto, era ritornata da Babilonia e, e, e viveva lì come questo gruppetto eh, perché la, la, la famiglia di Davide in qualche modo era, erano nobili decaduti no? nobili decaduti però sempre, sempre emozioni erano sempre nobili ecco, sono, si sono spostati questi poveretti ma nobili decaduti a Nazareth, però le loro origini erano di Betlemme, quindi le loro origini venivano da Davide e Davide era di Betlemme. Eh? Si sono spostati a, Davide, a, a Nazareth, però le origini dei padri erano di Betlemme. Allora, è interessante quello che vedete, non so se vi ricordate, eh, nel Vangelo si dice che eh, andrà a Nazareth, perché dice, i profeti hanno detto sarà chiamato Nazareth, dove sta? È proprio questo Nesser qua, eh? sarà chiamato Nazareo Na Nazareno. Eh? Allora, un virgulto spunterà dal tronco di Eze, yes, un virgulto germolerà dalle sue radici, su di lui si poserà lo Spirito del Signore. Vedete, il quadruplice Ruach, lo ruas, lo Spirito, vuol dire quattro volte, vuol dire la totalità dello Spirito. Questo virgulto avrà la totalità dello Spirito. Quindi state Vedendo come la riflessione, eh, l'intuizione, sempre sullo stesso oracolo, dice ma chi è questo bambino? Eh, questo è questo Emanuele, cioè con una totalità dello spirito, spirito di sapienza, di intelligenza, consiglio e fortezza, timore, beh, nella linea 70, invece di due volte timore, c'è anche la Eusebella: che è la pietà, è eh, timore e pietà. Quindi i sette doni nella tradizione cristiana, i sette doni dello Spirito Santo, sono, riempiono è il cuore di questo, di questo virgulto. Poi eh, è uno, questo virgulto, non giudicherà, secondo le, è veramente un re che governa con giustizia, non, prende, non giudicherà secondo le apparenze, non prenderà decisioni per sentito dire, non gi ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi. E poi guardate eh, la forza del suo messaggio, la sua parola sarà come una verga che porterà il violento, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'Empio. Tenete presente, la parola e il soffio, eh? la parola è le ruah, ruah septah, parola da bar, e la, la parola, eh, e, la, e, la, e, la, e, e il soffio, e lo spirito messo insieme hanno un'efficacia straordinaria, cioè il problema che abbiamo noi alle volte anche nella nostra educazione è che tante cose ci sono state dette o tante cose diciamo anche noi, ma dipende se c'era lo spirito o non lo spirito se non c'è spirito le parole sono belle però non abbiamo la forza di farle, questo è il problema, no? Dice San Paolo che la legge ti dice quello che devi fare, ma non ti dà la forza di fare quello che ti dice, cioè allora diventi un giustiziere, guarda io sono riuscita. e tu come mai non ce la fai? E svegliati, muoviti, fai, no, no. non ti rendi conto che la legge ti dice quello che devi fare, ma non ti dà la forza di fare quello che ti dice, allora. Hai bisogno di spirito, però se hai spirito, compila la legge come eh? hai dilatato il mio cuore, no? compila la legge con una facilità enorme, come dice eh, il Salmo. Ecco, allora, eh, la parola, qui vedete ancora, in, quando c'è la parola eh, in parallelismo con lo spirito, una parola efficace, una parola efficace. Fascia dei suoi lunghi sarà la giustizia. Si sì, dei suoi fianchi la fedeltà e adesso ritroviamo di nuovo il bambino. Eh? Prima l'immagine del virgulto che sta crescendo, eh? adesso ritroviamo questo bambino. Questo Emanuele, se volete, eh? vedete e lo ritroviamo in una comunità. Eh? La, for la forza della comunità, questo è bellissimo, questo lo dovete mettere come stampata eh, la vostra comunità, perché questa è così siete voi care mie donne. Eh. È, beh, è tutto maschile, può poi mettere. No, ma c'è anche la pantera, no. il lupo della pantera, allora vedete: il lupo dimorerà insieme all'agnello, la pantera si straierà accanto il capretto. Il vitello e il pascoleranno insieme un fanciolo li guiderà, vedete? Ci sono tre coppie di animali uno è feroce e l'altro è un, un animale domestico il lupo, la pantera, e il leone e leoncello sono feroci mentre l'agnello, il capretto e il bittellino sono domestici e c'è un, un bambino che li guida poi altra serie la barca e l'orsa Pascoleranno insieme, i loro piccoli, cioè il vicadino e lo sacchiotto si sdraieranno insieme e il leone si siberà di paglia come il bue. Immaginate il povero leone, anche, che dice, non c'è niente da fare, qua il signor mi ha convertito il cuore, senti... Eh, sta parlando, parla, quel povero pure, allora non ti mangio, sai, neanche un orecchio, perché il signore mi ha detto di mangiare paglia, e io mangio paglia, è eh, eh, bello questo leone, no? Che rimane leone, rimane leone, eh, e eh, si accontenta di mangiare paglia, ecco. Allora, mm. e ancora trovate eh, che c'è un canato bambino, quante volte avete scrutato questa parola? Avete visto che c'è un animale che sta da solo, la Miciliane, sta da solo. Eh? Perché è importante guardate, che questa è una stalla modello, è l'immagine che non provate a vedere. quello che il Signore vuole fare con voi, una un stalla modello, no? Cioè, non una roba così eh. da una parte le, le, le cattive, le tremende, eh. e dall'altra le altre poverete, eh. E allora li dividiamo con la vicaria le cattive. Con le cose, no? Eh, insieme, eh? Com'è possibile stare insieme? Allora, guardate, qui c'è come un segreto, eh? parlano in modo semplice con simboli questi profeti, eh, perché non è possibile che il lupo stia insieme all'agnello? Perché l'agnello ha paura del lupo, allora, allora il lupo lo mettiamo dentro in una gabbia, e Tu fai colazione alle 8 e io faccio colazione alle 8 e mezza e così siamo a porto e neanche ci vediamo. E io servo e così neanche vedo la tua faccia: <ride> cioè, ti mettiamo uno da una parte e uno dall'altra per un mese, ti, ne, non sai neanche che esista il tuo sogno. Metti da Perché hai paura? Eh? Perché viene questa paura? Perché c'è il serpente, questo è, vedete l'idea. Sei un serpente, quando tu hai un serpente che ti fa così, è presto dire vieni mi incontro, sì, ma guarda, io lo vedo, e lo vedi tu, no, eh, io lo vedo che mi fa così, hai capito? Ho paura, cioè voglio dire, quando non c'è comunione non è per cattiveria, eh? e questo vi aiuta, e per, ci sono paure profonde, paure profonde che abbiamo noi. Allora, eh, cosa fa questo Emanuele? Vedete la forza dell'Emanuele che mette la mano nel collo del serpente grino cioè, ti tira fuori il pungiglione questa è la, la forza guardate ogni mattina e, lui, e vedi questo Emanuele che entra dentro il tuo cuore nella tana là dove c'è stava cioè, via eh, guarda, e tu vai avanti ma come prima mi eri così antipatica adesso mi non sei proprio così eh, e cominci a voler bene, perdonare questo è un dono, vedete, la forza di questo Emanuele che San Paolo, se vi ricordate, dice, lo spiega, no? Perché è quel testo che dopo continua anche in Il pugilione della morte è il peccato, è la forza del peccato e della legge. Il pugilione, allora, ti tira fuori, Allora, vedete, oggi viene il padre Paolo, ti confessi, ma guarda che prima non c'è tutte buone, tutte sante, e così, no? Eh, e questo è il puntiglione della morte, è il peccato. Eh? Allora, qui vedete, eh, si sta realizzando quella, quel progetto, quella, quella, quella eh, che la, eh, nella Genesi si diceva, il no, no, figlio della donna, ci sarà una lotta tra, tra il serpente e la donna, tra il figlio del serpente, il figlio della donna. Adesso vedete questo figlio del serpente, vedete il figlio del serpente, Emanuele, il figlio di questa donna della Vergine, è quello che vince il, il serpente, ma non con una fatica, lì in genere si dice, uno, uno, tu lo vinci ma l'altro tenterà di attaccarti, e dice, è un gioco di bambini, giocando, tante, sarà facilissimo, Sembra una cosa strana, eppure è, è così. Cioè, la vittoria si viene regalata. Co chiudo, donne, è eh, perché dovete scappare. Ma osservate una cosa: come termine, Non agiranno più iniquamente, né sacrificeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese. Allora, e, e poi in quel giorno la radice di esser si rivelerà in vessillo per i popoli. Cioè, qual è il segno che voi. Date è il segno di, della radice di Es, no? cioè di questa comunità che è, è messa in comunione perché ha ricevuto? Perché questo bambino ha tolto nel cuore eh, eh, di ogni sorella il pungiglione della morte e c'è la comunione, e questo è, è come un vessillo. E allora tutti quanti andiamo a vedere al eh, borgo Fares, questo è prendiamo borgo, e vedete so. Anche se non vengono a vedere, voi siete un sigillo, ecco, questa è la radice di esse. Ecco, detto questo, basta perché se no esageriamo nei eh, tempi, ho finito eh? <ride> Donna mia, ho finito, ho finito a fare. Ma tanto collagemus ti va bene. Noi ti rendiamo grazie, Signore, Dio Onipotente, per tutti i tuoi benefici, tu che viverai nei secoli dei secoli. Amen.